Avremmo dovuto cominciare a votare alle 14, dopo esserci messi d'accordo sul, sul contenuto diciamo, degli emendamenti da portare in votazione, Quindi, E sono le 20.30 e, e dobbiamo ancora cominciare per una serie di problemi che sono il problema tecnico che la maggioranza non si metteva d'accordo è arrivata in ritardo all'appuntamento delle 11 che poi è diventato quello delle 12 e la sala del governo non, non si poteva cominciare poi, poi io, questo lo dice lunga. Ecco, connessione disponibile bene. Mi fermo qui che la connessione è disponibile. Anche uno dei miei angoletti preferiti a causa del soffitto. Vedete bel soffitto? ecco Poi, dopo che avevo detto scusate, ma visto che ci dobbiamo estenuare e voi non avete le idee chiare, andiamo a pranzo. E poi all'una e mezza, alle due, si comincia. No, allora. A un certo punto eh, c'è stata una scena spettacolare che è quella in cui ho detto scusate eh, ma già ieri sera mi avete detto una cosa del tipo... Eh, Una cosa del tipo io adesso me ne vado a pranzo. Già ieri sera mi avete fatto mangiare panini quei panini del cazzo, una cosa del genere, perché non riuscite a mettervi d'accordo adesso basta. Ho sclerato completamente. Prima volta in due anni di vita politica, insomma... e me ne sono andato e tutti mi sono venuti dietro, però il famoso lodo bagnai, quindi per ricominciare all'una, che poi sono diventate le due, che poi sono diventate le tre, che poi sono diventate le, eh, alla fine le cinque, le cinque e mezza, nel senso che alle due c'è stato, stato detto quali dei nostri emendamenti non costosi, sì effettivamente pff, venivano... Eh, venivano eh, approvati ci hanno detto quali dei loro emendamenti costosi avrebbero portato in votazione e, e poi mh, è cominciata la nebbia insomma. e siamo ancora qui aspettando di iniziare devo dire fra l'altro che due giorni di seguito qua dentro con la mascherina, io diciamo, non sono molto insofferente, non mi dà fastidio portarla, però quando per esempio intervengo in aula vado subito in affanno e mi manca un po' l'aria questa Per portare a, cosa, a casa tre cose sensate stiamo facendoci passare sotto gli occhi una quantità di marchette assurde, tutta roba, boh. hanno trasformato sostanzialmente il decreto di storia in una specie di legge di bilancio accessoria fatta al Senato, quindi non ci sono più solo norme rivolte a rifondere chi ha subito delle perdite, ci sono la parità di genere, di tutto. Tutte cose ovviamente nobilissime, non lo metto in dubbio, ma che suppongo abbiano fatto perdere tempo alla maggioranza e certamente l'hanno fatto perdere a noi. Stasera ripanili e merda, per non perdere l'abitudine. E, e niente, stiamo. In, in fiduciosa attesa. Sì, fra l'altro, con la mascherina si affannano anche le lenti. Eh, c'è un'altra seccatura un'altra rottura di scatole Bah, comunque ora vediamo quello che noi abbiamo proposto al governo di fare per fortuna è nell'ultimo fascicolo quindi siamo ancora in in uh, condizioni di, diciamo almeno abbiamo visto quello per cui abbiamo lavorato però qui, diciamo certezze non se ne hanno È apparso dal nulla, per esempio, un emendamento sulle banche di credito cooperativo, un argomento che ho seguito abbastanza, ma non boh, eh, ci sarebbe molto da ragionare sul metodo, insomma. E pff, che altro abbiamo intravisto? A un certo punto c'è stata una piccola frizione con i colleghi di un partito nostro alleato che ha visto rifiutate tutte le sue proposte non onerose, evidentemente per motivi di carattere politico, per qualche malinteso. Questo ha sembrato un gesto molto poco elegante. Dopodiché il collega ha... ha il collega ha um, trattato con il governo, poi sono rientrato in aula legislativa, l'ho visto abbastanza approvato, ho detto ah come stai? E la risposta è stata, diciamo io sono stato anche all'opposizione del vostro governo ma questi sono peggio di voi, ho detto grazie. Devo dire che anche voi come opposizione eravate migliori di loro, questo è stato il commento. E effettivamente, effettivamente, per un motivo o per un altro, per motivi ideologici come nel caso del messo, per motivi pratici come nel caso della conduzione di questo decreto, se restiamo nell'ambito diciamo, della politica <coughs> sui cosiddetti grandi temi, ma e poi anche per tutti i motivi pratici che voi conoscete, insomma, ormai questi si stanno facendo terra bruciata intorno. Ecco, bravo Massimo, passa alle azioni. Vattene, va. Perfetto. Ora sono nel corridoio accanto all'aula legislativa voi adesso qui vedete aspetta facciamo così ve lo giro in questo modo ecco questo è un corridoio in fondo c'è l'infermeria l'aula è alla vostra destra, sullo schermo, e qui sono in compagnia di Enrico De Nicola, che vedete, Presidente della Repubblica, vabbè. Adesso quasi quasi... torno di là e vi leggo qualche emendamento, va? Così, ci facciamo, così vedete quanto è divertente. Buonasera. Buonasera, vedo diffondersi lo sconcerto tra i commessi che hanno capito che non sarà una notte breve anche perché nonostante è chiaro che ci sia stato un accordo politico perché col capogruppo, capigruppo responsabile economia cioè purtroppo anch'io hanno lavorato con The Others per avere, diciamo, chiudere un pacchetto di emendamenti importanti da approvare è anche vero che, diciamo così, non si può eh, qualche, qualche collega giustamente si sente un po' un po' preso in giro da alcuni aspetti per esempio degli emendamenti della maggioranza e quindi insomma forse bisognerà far notare quantomeno che ce ne siamo accorti ecco questo qui io ho capito facciamo un giro va dunque sento voci aliene Scusa, che per i bicchieri. Per i bicchieri. Niente, qua non se ne viene una. Ecco, questo per esempio è geniale. Dovevate far cadere il governo sullo scostamento di bilancio, esatto, dicendo cosa? Il governo cadi? Oddio, quanti pallottolieri da regalare agli elettori degli altri, insomma, i nostri sanno che come stanno le cose. Questo è anche un bel soffitto. No, capite bene che Arrivano questi, che noi abbiamo fatto tre soli emendamenti, questi ne hanno fatti, non so, adesso farò una cosa o un'altra. Asciugando saranno un centinaio, quindi sono un centinaio di voti che dobbiamo dare. Mi sembra abbastanza chiaro che non possiamo dare dei voti a casaccio, perché se voti no in una legge in cui si distribuiscono dei soldi, vedo che c'è ancora qualche, diciamo, diversamente perspicace che parla del voto sullo scostamento. Se tu voti no a dare dei soldi, poi ti tritano se non gli elettori i giornali, quindi se lo devi fare devi fare la ragione veduta. D'altra parte se voti sì a delle complete porcate potresti altresì avere dei problemi. Insomma. Quindi purtroppo bisogna studiare, io in questo momento mi sono allontanato un attimo, ci sono i colleghi che se ne stanno occupando, poi ritorno e ricomincio a dargli una mano. Eh no, non sono più quei tempi. Nel frattempo qui avete Antonio Segni, che sembra un po' Voltaire, ma è Segni. E qui avete Giuseppe Paratore, che sembra Giuseppe Paratore. Qui c'è Vanoni, che, diciamo, aveva fatto una riforma che funzionava. Qui c'è Nitti. E qui c'è Orlando. Qui non c'è nessuno, il telefono continua a squillare sul tavolo dei commessi, che sono un altro genere in via d'estinzione, causa austerità. Qui c'è un'allegoria. Qui c'è uno che, voi lo leggete al contrario, Guglielmo Marconi, che non può aver inventato la radio perché non c'era l'Europa e non c'era Next Generation EU. un prodotto di stagione che sfavamento ragazzi poi se devo fare le quattro faccio anche le quattro eh, tanto per portare un po di, di soldi più che altro per lasciarli eh. No, no, sto ascoltando me stesso. Eh, piacere intensissimo, eh, la mia diretta... Eh, sì, ma, ma se la dice la sentono anche gli altri. Cioè qui il problema è che, diciamo, la proposta Lega è quella di abbattere gli oneri di sistema delle bollette per almeno un mese, con un impegno preciso del Governo, a eh, dare seguito a questa misura. D'accordo? Cioè significa eh, di fatto togliere quei costi fissi che sono nelle bollette e che sono indipendenti dal consumo. Una cosa di buonsenso, pensata dal senatore Arrigoni, che è il capo del Dipartimento Energia della Lega. Una mossa che ha completamente spiazzato. Ecco. Ed è per questo che stiamo qui ad aggirarci nei meravigliosi aspettate che mi metto in una nicchia. Ecco. Corridoi dei palazzi aspettando che. vabbè, io nel risistema sono una vergogna assoluta. Eh, insomma, sicuramente a chi li paga non fanno piacere. Vabbè, sentite, vi lascio e torno un attimo in aula per vedere se si riesce a cominciare. Buonanotte.